a parlare di The Northman e vi anticipo, vi spoilero, che sono gasato come, come, come poche volte, sono veramente tanto gasato, gasatissimo. Parliamo di The Northman, prima di tutto vi faccio vedere la Steelbook Limited Edition, di cui pare appunto che non ci sia più i pre-order, però penso che... Che li faranno Insomma le riattiveranno presto o tardi Questa è la steelbook Aspetta che vediamo se Con un po' più di luce La, qua la qualità della, della cam È andata a farsi fottere Non so perché Oh Adesso un po' sta mettendo a fuoco Questa è la steelbook La grafica mi piace tantissimo È molto pulita Spero che si veda decentemente Ecco finalmente ha messo a fuoco Ciao Carlito Sono. Sto una mezz'ora e poi vado a Ferrara Ah grande Grazie mille per i 100 bit Apro Vi faccio vedere che ho messo La carta Che c'è sopra fuori L'ho messa piegata dentro come faccio sempre Cioè come faccio da poco eh, Questa è la carta che c'era sopra Messa così, con scritto sotto Steepbook edizione limitata e dietro tutte le informazioni. Allora, adesso se volete vi dico anche cosa c'è dentro. Vabbè, dentro c'è sia il Blu-ray che, che il 4K, che è un'usanza carina per chi non ha fatto ancora il cambio di lettore scene eliminate ed estese un'epopea senza tempo i volti dei vichinghi insomma ci sono un po' di contenuti purtroppo non li ho visti tutti ne ho visti un pezzo il villaggio di Hamlet verso la virilità le riprese dell'incursione il gioco di Knathleir paesaggio norreno commento al film del cosceneggiatore regista ed il regista Robert Egg, cosceneggiatore. È una persona molto molto interessante, poi vedremo chi è. Figurati Marco, sono qua apposta a far... cioè, l'idea è che comunque al di là del dire se mi piace o meno un film, se mi mandano un prodotto, la parte editoriale eh, del canale o anche del sito è proprio far vedere il prodotto. Eh, poi chiaramente non mi condiziona, certo. Ho parlato bene di alcuni... Questi sono i dischi, questo è il Blu-ray. Perdonami, ma l'ha messo a fuoco... Ecco, ora ha messo a fuoco. Questo è il 4K. Dai. Niente, non ce la vuole fare. Non ce la fa, perdonami, non ce la fa a mettere a fuoco. Eh, mi, è parlato, mi è capitato di parlare bene per esempio di The Vigil L'edizione è un video mi piace, Ce l'ho, me l'hanno mandata tempo fa quando dovetti fare la recensione Mi piace moltissimo l'edizione Non mi è piaciuto il film per esempio E l'ho detto Questo per rispondere magari a chi dice Ah parli bene dei film perché te li mandano No Semplicemente no eh, Entriamo nel vivo della recensione di The Northman Perché sennò poi non passiamo a tutto il resto Perché ci sono i trailer, ci sono i dissing, ci sono le polemiche Ci sono un sacco di cose di cui parlare Vediamoci il trailer E poi vi racconto un po' questo film Ragazzi, io sono gasatissimo, gasatissimo per The Northman Veramente gasatissimo allora andiamo nella modalità trailer Purtroppo oggi non si può votare Faccio un'ultima prova per vedere se il sito è ritornato Nada Madonna ragazzi Madonna quanto goduto Madonna, ragazzi, quanto ho goduto vedendo questo film, ragazzi miei. Mamma mia, mamma mia. Oddio, oddio, quanto ho goduto vedendo questo film. Eh, allora, ho pensato mentre lo vedevo, ma non è horror, ma non è horror, ma non è horror. Poi alla fine, non so perché, mi sono convinto che in qualche maniera alla lontana questo film sia anche un po' horror. Eh, perché... Le atmosfere sono veramente da incubo. È come se fosse un sogno, tutto un grande sogno, ma, ma un sogno molto cupo. Eh, erano anche tempi in cui vivere era veramente difficile. Vabbè, c'è questo... sapete no, di, di che cosa parla, più o meno, no? C'è questo re che viene ucciso, il figlio fugge per non essere ucciso pure lui... La madre, di, la moglie, madre di questo bambino, rimane invece imprigionata. Insomma, lui scappa e giura vendetta, giura vendetta contro l'assassino di suo padre. Che era il re, insomma, il re di, di questo popolo nordico. E cresce e diventa una cazzo di bestia, diventa gigantesco, diventa... È uno dei fratelli Skarsgård, mi sembra, lui, no? Adesso aspettate che mi apro anche l'IMDB. Eh... Ti sei convinto che è horror per parlarne? Infatti poi alla fine, esatto, Carlito, la, la, la morale era proprio quella. Cioè per trovare un modo eh, di parlare... Sì, Alexander Skarsgård è lui. Poi all'interno del film, ragazzi, c'è... Adesso vi, vi, vi faccio l'elenco perché veramente c'è da... C'è Skarsgård, c'è Nicole Kidman, Klaus Bang, ragazzi che non è un nome famoso ma è veramente bravo, un attore con una grande personalità che fa appunto tra virgolette il cattivo, poi ne vediamo di che cosa parlo, c'è Ethan Hawke, c'è Ania Taylor-Joy che è... L'attrice di The Witch, sempre di Eggers, ma anche della regina di, degli scacchi C'è cioè Willem Dafoe eh, C'è cioè, eh, cioè questa signora che è Olwen Fur, Fur, Fur, Furé, Che è l'attrice la, la, anche dell'ultimo Non aprite però porta Che fa la sceriffa anziana Tantissimi attori di livello pazzesco eh, Chiaramente sono, molti sono della cricca di Eggers che lui chiaramente trovandosi bene riesce a riposizionare nei ruoli in cui, in cui pensa possano stare meglio. Mi ricorda molto le compagnie teatrali, no? stessi attori mettono in scena cose diverse. Eh, un po' tanti, tanti registi si portano dietro i loro finché possono, i loro attori preferiti. Eh, questo dovrebbe essere eh, il terzo, sì. Prima solo tre cort no, un video e due cortometraggi The Witch, Lighthouse e The Northman è Incredibile che è un regista così giovane, perché è veramente giovane e agli inizi abbia già fatto tre film così belli, ognuno per motivi diversi e così diversi anche, perché la cosa che mi ha sorpreso di più di The Northman è vero che un po' mi aspettavo qualcosa di diverso perché comunque era un film... Eh, cazzo, ce cioè lo vedi anche dal trailer. Con... Sì, c'è il folklore, ma c'è tanta, tanta action, tanta violenza. Eh, anche se poi alla fine non è il film, non è Conan il Barbaro, no? Eh, anche se un po'... Un po' è Conan il Barbaro. Nel senso che non è così distante Sotto certi aspetti Ha proprio il Conan e il Barbaro Il vecchio finco Schwarzenegger eh, Però non è un film in action Che potrebbe piacere a uno zarro Che vuole un tamarro Che vuole andare a vedere un film eh, Tutto muscoli ecco Mi ha sorpreso tantissimo Perché In questo film Vedo una capacità narrativa Molto più eh, Vicina a quello che. non una capacità narrativa, perché la capacità narrativa c'era anche negli altri. Uno stile narrativo molto più vicino a quello che è il mainstream. Sarà anche perché nella struttura della storia lui si è appoggiato a Shakespeare, no? Alla storia di Amleto, cioè, proprio ha preso proprio come base quella cosa lì, no. Quindi l'omicidio del padre eh, per mano di. Questo è un po' spoiler, ragazzi, però ve lo devo dire. Per mano del fratellastro del, del, del re. Quindi è proprio, la, è proprio la stessa dinamica. E quindi è, avendo anche una, una dinamica shakespeariana, no? Eh, dove... Su cui poi alla fine si costruisce tanto del cinema di Hollywood. Cioè anche il re Leone ha, è basato sulla stessa... Dynamic, il cartone animato è basato sulla stessa dinamica di Amleto quindi vedere Enger su una struttura narrativa così classica eh, lo, lo fa sembrare veramente molto più mainstream molto più uh, con una storia molto più facile per le persone che la guardano se voi pensate a The Witch o pensate a The Lighthouse sono storie molto più uh, difficili, criptiche, strane eh, con un percorso narrativo molto strano Mentre invece questo ha un percorso narrativo che è più consono alle nostre abitudini Quindi è un egger che è... può arrivare anche a più persone questo qua eh, Persone che non, non necessariamente sono super cinefili, che, che hanno la resistenza, sono stoici e, e gli piace vedere scene super lente come noi Io sono così alla fine Cioè a me piacciono i film che mi mettono alla prova questo è un film che comunque, con questo, con questo ragionamento, non voglio dire che è un film mainstream, che è un film che, che non ha un sacco di cose allucinanti e visionarie che appunto non sono proprio il pane del grande pubblico. Anzi, il film ha un, un sacco di scene visionarie molto belle, poi, poi dopo eh, piano piano le vediamo. Facciamo un attimo il punto. Uscito nel 2022 al cinema Io non l'avevo visto però devo dire che Non avevo tutto questo hype E facevo male Facevo male perché in realtà Questo film al cinema Faceva un effetto pazzesco Un, un audio bellissimo un, Una recitazione meravigliosa Tra l'altro io ovviamente ho visto sia la versione doppiata che non tutta la versione doppiata ne ho visto dei pezzettini piccoli, e anche solo la scena iniziale dove c'è un voice over, una voce fuori campo, c'è un abisso tra la voce in lingua originale e quella usata per il doppiaggio. Non che quella del doppiaggio sia brutta, ma c'è un abisso, un abisso eh, sia nella caratterizzazione che nella particolarità della voce, che nel, nel pathos, proprio non. Eh, non c'è paragone. Io continuo questa campagna perché qua, in questo film, è ancora più evidente. Cioè, da un lato c'è una voce che trovereste su un documentario anche ben fatto, con lo stesso tono, con lo stesso tono di un documentario. E dall'altro c'è un attore che sta recitando. Cioè, per me non c'è paragone. Senza nulla togliere al fatto che comunque la qualità dei doppiaggi italiani possono essere sicuramente migliori di tutto quello che... Cioè, nel resto del mondo, io non lo so, non ho mai... Non, non so neanche se qualcun altro abbia mai fatto questo grande eh, sondaggio o paragone. Eh. Però si dice, sai, sono quelle robe che entrano un po' nel modo, nel modo di, di pensare. È un film meraviglioso sotto praticamente tutti i punti di vista. Scenografie, eh, scenari, paesaggi, vabbè, ma lì... Eh... Giocando in casa, in posti meravigliosi, vengono fuori delle cose stupende eh, Non posso dire niente sulla riproduzione storica eh, degli elementi Perché fondamentalmente tutti si riempiono la bocca con sta cazzo di riproduzione storica ah, Riproduzione dei, degli abiti, delle usanze, delle cose fedele Lo dicono perché devono dirlo, l'hanno sentito, ma nessuno lo sa se è vero Possiamo solo, io posso solo dire che ho sentito dire, su articoli eccetera, che Robert Tegger per ricostruire eh, costumi, usanze di questi popoli norreni si sia documentato molto e però c'è anche da sapere una cosa, che le informazioni storiche su questi popoli sono pochissime, sono scarse. Quindi bisogna anche un po' andare di fantasia dove mancano gli elementi. Quindi, Io posso, posso credere e ci credo pienamente al fatto che Eggers, come Ari Aster, sia un regista che appunto gli piace tantissimo la riproduzione storica e quindi che abbia fatto una ricerca, gli credo. Uno degli esempi lampanti, e ora vi preparo l'immagine così lo, lo capite meglio, uno, uno degli esempi più, più famosi... Perché ha scatenato polemiche da Webeti dell'ultima dell ora. Famosi denti della va Valkyria. Ovviamente il web si è scatenato. Ah, che cazzo c'ha l'apparecchio? Eh, io mai neanche per un secondo ho pensato all'apparecchio. Vedete che... Adesso si è visto troppo poco, chiaramente. Ecco, ce l'ho fatta a fermarlo. Ehm... Tutti, eh, che cazzo c'ha la benecchia, ma che cazzo, ma che merda Vabbè, le rincoglioniti del web eh, In realtà questi segni che, questi che vedete sui denti non è, una, non è un, un, una roba esterna Ma sono delle incisioni che si facevano eh, alcuni popoli eccetera per abbellire Perché per loro era un abbellimento dei denti Quindi si incidevano i denti, li, li limavano facendo questi solchi E... E quindi le, è, una, è una cosa a parte fighissima comunque eh, che, che fa capire quanto comunque Appunto questo è un elemento che è stato preso dalle da, ricerche storiche che ha fatto Eggers eh, E quindi questo vi fa capire Io dal mio punto di vista non posso fare un confronto storico di questi elementi E Trapper esatto brava Sara un applauso, a Sara, per la battuta. No, che cazzo ho fatto? Ah, ho cambiato scena. <ride> cazzo, ho scoperto che posso cambiare scena con più e meno? No, F sono andato all'inferno. Però ho scoperto delle cose interessanti. Comunque, eh, posso solo dire che a me sono piaciute le scenografie, i costumi e tutto. Mi sembrava tutto molto credibile. Ecco, tutto qua. Questo film dura un botto ragazzi, adesso vi dico quanto dura, dura un botto e io vi garantisco che la mia, eh, la mia sensazione quando lo guardavo è, ma sarà. dura due ore, Incred vi giuro non ci posso credere, dura due ore e 17 da IMDB, a metà pensavo di aver appena iniziato, perché mi stavo divertendo parecchio, mi stava piacendo tantissimo. Ero consapevole che non avevo appena iniziato, però avevo la sensazione di aver iniziato da poco. Quindi quando ho guardato dove ero, ho pensato, ah, mh, mi è sembrato molto meno. Quindi eh, veramente vola, secondo me. Non solo perché appunto ha questa struttura che da una parte chiaramente banalizza un po' eh, l'andamento della storia, perché... Chiaramente voi sapete che questo bambino deve tornare a ammazzare il tizio e pensate... In realtà voi pensate che torni e, e ci sia tutto un finale eroico? Eh, che pensate... andrà come vi hanno insegnato gli altri film ispirati ad Amleto? Perché lo sono solo, solo in parte ispirati a alcuni? E in realtà no... Eh, e la cosa interessante è proprio che ogni scena, ogni momento del film eh, sarà molto intrattenente, secondo me. Cioè non ci saranno dei momenti in cui vi annoierete. È veramente ben, ben raccontato. Eh, due, due ore e diciassette veramente che non ho, non ho sentito. Anzi, dire la verità, ero un po' dispiaciuto quando appunto mi sono alzato per bere, eccetera, per fermarmi un attimo, cosa che al cinema tra l'altro non si può fare. Eh, e ho visto che stava per finire dalla, dalla timeline Ho visto che stava per finire ero un po' anche affranto Pensavo ma me ne guarderei quattro ore di un film del genere Perché è un film che ha una, una grande varietà di, di scene una, di, di momenti diversi eh, C'è sia la parte action A parte che è, è, è, è veramente poetico È veramente un film estremamente poetico Uh, è scritto benissimo, ha delle, um, dei testi meravigliosi e uh, ho scoperto dopo, dopo aver visto il film quindi dopo che mi sono andato a cercare un po' di, di dettagli sul, sulla, sullo sceneggiatore eccetera ho scoperto anche perché perché il film è, è scritto adesso vi dico il nome esatto si chiama Sion, lo sceneggiatore che in realtà che ha scritto a quattro mani con, con Egger questo, questo film. In realtà è un poeta: è un poeta scrittore zzz, vediamo, islandese. Perdonatemi. Islandese, infatti come Bjork. Molto apprezzato insomma Scrive da... È nato nel 62 Quindi scrive veramente da tanti anni Ed è stato anche coautore co dei testi Delle canzoni di Bjork E devo dire ragazzi che i, i testi di questo film sono meravigliosi Infatti adesso magari le traduzioni sono anche buone eh? e, e sono anche interessanti le traduzioni di questi testi Sarebbero da analizzare Però eh, anche lì Proprio perché a scrivere i testi perché non ci sono solo testi e dialoghi, ci sono anche. ma anche i dialoghi sono stupendi. Ecco, anche, anche in, per questa ragione: sentire il film in lingua originale chiaramente dovete un po' capire l'inglese e farvi aiutare dai sottotitoli. Nel mio caso, ma se capite bene l'inglese vi godete proprio ciò che è stato scritto. E chi l'ha scritto non è uno sceneggiatore qualunque, ma è uno scrittore affermato, è un poeta. E la, lo stile è veramente iper poetico. Certo, non è Shakespeare. Però è da Shakespeare che parte, quindi è molto, molto figo secondo me. Tra i tre film, questo ti piace di più o di meno? A me questo, questo qua... Adesso io sono nella modalità... Questo è il miglior film di... Questo secondo me è il miglior film di Robert Tegger fino adesso. Perché non mi faccio condizionare nella scelta del... Insomma, nella mia preferenza, per, da, dal contenuto. Cioè, non, eh, molti diranno che il miglior film di Eggers è The Witch perché ci sono le streghe. E eh, a me piacciono le streghe e eh, ho capito. A me piacciono i film in bianco e nero, ma non, non significa che sceglierò The Lighthouse. Io penso che la cosa bella di questi tre film è, intanto, appunto, come ho detto all'inizio, che lui sia riuscito a cambiare. Eh, tanto A fare tre film molto diversi tra loro Anche se in tutti c'è una mano C'è un metodo eh, Ci sono degli intenti che sono comuni Molti lo considerano il meno bello infatti Perfetto allora, guarda. Ah, sono ancora più convinto di quello che dico Perché di solito i molti dicono cazzate Pochi dicono cose giuste Oppure sono i matti Io forse sono il matto non mi faccio condizionare dal tema Cioè per me è come il discorso di Pascal Lager. Martyrs è meno bello È fatto meno bene della Casa delle Bambole Incident in a Ghostland eh, È un film molto più maturo Con una sceneggiatura più complessa Girato meglio eh, Con una sceneggiatura più articolata E più, più d'effetto Con tantissime cose interessanti E difficili da, da rendere Mentre invece Martins è un, è un film molto più lineare, molto più facile. Semplicemente la tematica... perché non si sente un cazzo? La tematica di, di, di Martins è molto più sentita. Mm, diciamo che quel tipo di persona che definisce noiosi questi film eh, non è qua, non sarà mai qua e se, se viene qua per sbaglio ci resta poco. Non resiste molto perché non capisce niente di quello che diciamo. Non capisce perché ci possa piacere un film che ha dei ritmi lenti. Ciao, ad esposito primo. Quindi io lo, lo trovo il film più bello perché mette in campo molte più cose, molte più tecniche, molte più messe in scena. Ci sono delle messe in scena fantastiche nel film. Purtroppo eh, una delle più belle, non mi va neanche di farvela vedere. Sì, ho un canale YouTube, lo trovi nei link. Oppure fai punto esclamativo YouTube. Non ve la spoiler perché si vede un pezzettino nel trailer, però se la scena finale è vicino al vulcano, per me è una delle scene di cinema più belle degli ultimi anni. Veramente qualcosa di mastodontico. C'è anche una scena molto particolare in The Northman, questo lo capiranno di più quelli che l'hanno già visto, che riguarda un'arma che lui deve ottenere per per combattere, per, per portare a termine la sua vendetta... e per prenderla deve avere a che fare con un... Eh, con un antico guerriero morto ormai... quindi un non morto fondamentalmente... e questo combattimento avviene a livello mentale... ma questa cosa non è chiara all'inizio... è molto bello per, per come è, com è realizzato a livello cinematografico... come è raccontata questa cosa qua... Eh, quindi è, è figo perché... Egger riesce anche a trasformare un, un film action... Cioè, che ha delle scene action ma le rende anche sofisticate nel, nel loro... inserendole in un certo modo all'interno del film. Alla fine eh, The Northman, è, se l'ha capito, è un revenge movie, eh? Come alla fine lo è anche Amleto, come lo sono anche tantissimi altri film. Ovviamente è un film con tantissimi eh, contenuti... È un film molto edipico, diciamo. C'è cioè un rapporto con la madre particolare... Non so quanti di voi l'hanno visto The Norton, però mh, non mi sembra molti. Eh, perché, perché ho visto i commenti, non, non mi state facendo domande specifiche. Quindi vuol dire che, che magari molti di voi non l'hanno visto. Quindi cerco di non spoilerare. Eh, e c'è, e comunque, ragazzi, c'è da spoilerare: eh, nel senso che voi dite, ah, ma mi sembra un film che ha una, una trama lineare. Insomma, lui deve vendicare il padre, torna, lo ammazza e vince. Attenzione, perché sarà meno scontato di quello che, che potete pensare non, non voglio spoilerarvi come va a finire Però sarebbe stato interessante parlarvi di un aspetto del film Però vi voglio dire una cosa Che è una cosa molto bella di The Northman Lui eh, vi racconterà il cattivo Come potete immaginare Il cattivo è lui, il fratello de, del, del re che lo ammazza Ma la cosa bella del film è che fino a un certo punto è proprio qua il, la cosa interessante. Non è tanto la storia, ma la retrostoria. Cioè, e, e, e anche qua vedete che poi alla fine non è tanto la trama, ma i personaggi contano. L le persone. L'umano. Perché poi alla fine il cinema, ragazzi, è il racconto dell'umano. È il racconto dell'uomo. Quindi le sfaccettature dell'uomo, della personalità. Della storia dell'uomo Di come si evolve Di come sbaglia Di come ricomincia E quindi Se la storia è Lui deve vendicare L'assassino del padre Che è il fratellastro Perché poi alla fine eh, Non conta tanto la storia Come andrà a finire Perché dietro A questo odio Che noi proveremo eh, In realtà c'è altro no? C'è altro Perché a un certo punto Ci renderemo conto che non ci sono i cattivi i veri cattivi non ci sono ma è una catena è una catena come è? è una catena di, di cattiveria di male e di bene di amore e di odio di violenza e di carità quindi tutti i gesti che influiscono con le azioni future nostre degli altri che si ri ripetono all'infinito, quindi fondamentalmente Egger fa una cosa fighissima: cioè vi prende per mano e vi dice venite, venite a vedere questa storia. E voi cazzo vi incazzate di bastardo, è ammazzato. Eh. Tra l'altro, il rapporto col figlio in pochissime scene è raccontato benissimo. Quindi voi sentirete subito eh, il dispiacere per la morte de de del re, perché in in, veramente in tre scene. Eggers vi fa capire quanto sono legati padre e figlio Ed è stupendo Ed è una, una delle sue abilità Ma durante il film inizierà a mettervi dei dubbi incredibili Ed è questa la cosa bella del cinema Non è la storia Ma proprio la sua capacità del cinema Di farvi pensare Cosa è giusto, cos'è sbagliato Tutto quello in cui credevate è giusto Ecco, in questo film c'è proprio questo Cioè, a un certo punto dite, sì, ok, quello è un bastardo, però questo, quello e quell'altro, insomma... E capite che, che siete davanti eh, alla storia del, del genere umano, praticamente. A, a, un, a un, qualcosa di più grande, più poetico, più maestoso. E infatti è molto maestosa la scena finale del combattimento. Eh, ci sono tante cose anche carine a, a livello visivo, ci sono delle cose meravigliose... Eh, c'è anche tutta una parte in uh, computer grafica però non come la potete intendere tipo film della Marvel dove ci sono esplosioni, no è una computer grafica usata per creare delle scene diciamo tra virgolette illustrate, tra virgolette eh, con un, uno stile particolare, onirico, dove ci sono dei... delle rappresentazioni particolari eh, eh, e mi è piaciuta molto perché un Eggers così di genere, quindi con, con degli approcci anche così... Ecco, quasi alla Tim Burton, eh? qualche scena particolare alla Tim Burton, potrei dire. Mi è, mi è piaciuto vedere questi, questo tipo di rappresentazioni che erano completamente nuove nel suo cinema. In The Witch e in, in The Lighthouse non ci sono. Eggers, tra l'altro, ha iniziato la sua carriera nel cinema come scenografo. Quindi il fatto che lui curi tantissimo proprio l'ambiente come se fosse. l'ambiente fosse un personaggio a sé e principale nella storia lui lo cura tantissimo è per questo che tutti i dettagli dell'ambiente l'ambiente poi è, è, è sempre protagonista in tutte le scene insomma, secondo me questo qua è, il, è in assoluto il miglior film di Robert Egger. poi chiaramente a livello tecnico come mette... Mh, come ha messo in campo proprio un sacco di scene che non ci sono negli altri film perché è come se gli altri film fossero meno variegati di, di rappresentazioni qua invece ci sono veramente tantissimi tipi di rappresentazioni modi di raccontare la storia, davvero molto diversi c'è tantissima roba dentro ed, è, ed ha anche uno stile narrativo molto vicino a quello più comune, chiaramente... Occidentale Legato appunto a Shakespeare A questo tipo di racconti Quindi arriva, arriva molto di più Un film del genere Anche appunto a un non cinefilo Che per sbaglio viene trascinato Dentro al cinema a vedere The Northman E può anche alla fine uscirne e dire Sì beh ok Magari non mi è dispiaciuto e... Piuttosto che I suoi film precedenti che erano un po' più strani Un po' più difficili Per, per il grande pubblico